Direi che siamo arrivati. Siamo. Perché non sono capace di parlare? Perché? Raga, direi che siamo arrivati a un punto tale che qua non ci si passa quasi più. Forse è giunto il momento di fare un attimo di ordine dentro questo box e quindi fare un bel unboxing. Prima di tutto, raga, sposto la macchina che ingombra troppo qua dentro. Per motivi di privacy, mi chiudo dentro. Oh. Pensavo di avere un'illuminazione peggiore dentro questo box. Invece, mi sono accorto adesso chiudendomi dentro che è super illuminato. Ambiente perfetto per fare questo unboxing. Adesso preparo un attimo le scatole, così faccio anche la foto di copertina con tutte le scatole messe bene di qua e di là. Ci vediamo con. L'inizio di questo super unboxing e risponderò alla domanda che è anche la domanda del titolo: perché ho tutte queste cose gratis? Hater, aspettate a commentare, aspettate, vi spiego, vi spiego tutti. Ci sono talmente tante scatole Mi ero dimenticato che nell'altro box avevo anche questa Che non ho ancora aperta e piena signorina non se ne viene a capo Pesa 19 kg Devo metterlo là sopra Ho messo la brugola A nell'invito a stella B eh, Ma eh. purtroppo viene giù tutto No, no non ci sta oh. Un milione di tonnellate di ciclette Devo prendere una scala Noi una volta su io tolgo la mano Ma oh, senta. Senta. senta Cioè non potevate aspettarvi nient'altro ragazzi Da un geometra Cioè un geometra costruisce E poi per testare la struttura Mette in cima la cosa più pesante. Il geometra cane. Unboxing. Un milione di metri quadrati. Metri metri metri metri ma, ma di scatole. Cioè, io parto con l'idea. Prima di fare questo video ho detto, ma no. Faccio un unboxing banale. Poi sono venuto giù. Ho guardato quante scatole avevo. Ok, può venire fuori un muro. Un muro, ma non so come faccia a star su, ragazzi. Cioè, ci sono cose tipo. Cioè, queste scatole qua, quelle centrali, queste qui pesano un botto. E sono in equilibrio precario. Dai, oh. Mettete un like eh, per questo video e iscrivetevi perché guardate come mi sbatto anche se non sto andando in bici. Io cerco di portare... Bleh io cerco di portare contenuti originali per voi ragazzi però adesso ragazzi per unboxare tutte queste scatole volevo fare proprio tipo uno smontaggio del muro perché così vi faccio vedere anche come ordino tutti i vari pezzi che mi forniscono i miei sponsor ecco cosa che non ho detto nel video tutti questi scatoloni sono materiali forniti da sponsor comunque aziende che mi supportano durante l'anno per tutte le attività che faccio ok però adesso vedendo tutta questa roba voi direte è quanta roba ti danno, cioè regalaci qualcosa Dovete arrivare fino alla fine del video per capire il concetto che voglio arrivare Non ve lo dico subito, state connessi che capite piano piano perché ho tutta questa roba gratis, tra virgolette, ok? Va bene ragazzi, ma adesso partiamo velocemente con questo box che abbiamo tantissime scatole C'è qualcuno nel box? L Aspettiamo un attimo Allora, partiamo da questo che in realtà... Alcune scatole erano vuote, quelle di Schwalbe in particolare, queste due scatolette più questa e anche questa erano vuote Nel senso che erano, erano piene, mi sono arrivate piene ma le ho già messe in ordine Schwalbe fa camminare a copertoni, prima di far vedere cosa c'era dentro queste scatole dobbiamo liberare perché gli armadi sono esattamente dietro le scatole Quindi dobbiamo fare un passaggio da quella parte lì Ah, giusto! Ehm, la maggior parte delle scatole, ragazzi, eh, lo so, se sembra tutto falso, ma erano aperte le scatole perché dovevo controllare se mi è arrivato tutto. A fare questo video, boh, ci provavo. Da, da mesi ho queste scatole nel box, capite? Quindi dovevo almeno controllare che fosse arrivata la roba giusta, ok? Però le ho chiuse, le ho richiuse per voi. Allora, qui dentro c'era prima un telaio che in realtà ho già utilizzato adesso è pieno di vari pezzi ci sono altre scatole dentro con componenti di bici vario quindi serie sterzo, movimenti centrali, cuscinetti, movimenti centrali tubo sella, disco, catena, freno ecco, ok porcellina, pike DJ che è la mia forcella da dirt uso sempre questa rimettiamo un attimo dentro perché l'ordine è un'altra cosa adesso Niente, non si è dentro così Vediamo tutti quelli rose piccoli diciamo Questo Ma ah, non, non sto a far vedere tutte le cose che si ripetono eh. I scatoloni dentro di questi qua sono accessori per la bici da Quindi identico, qui dentro c'è una forcella il Telaio, il telaio rose de bruce Questo sarà uno dei prossimi che monterò E ovviamente altri componenti Passiamo davanti a questo Che è esattamente la stessa cosa un altro telaio sempre rose da dirt so già che nel video direte sì ma c'è già lì tre bici da dirt che cavolo te ne fai in mano? aspettate un attimo, un attimo, arriviamo ci arriviamo, ci arriviamo in realtà c'è anche quello rose se lo tocco cade tutto lasciamolo lì oppa questo rose abbiamo le ruote originali della bici da dirt che ci colleghiamo direttamente alle prossime scatole perché io queste ruote non le uso ci interessa tantissimo questo Sperando che non venga giù niente. E questa, perché così facciamo un unboxing delle stesse cose. Sono andata a prendere proprio l'altro giorno, eh. Con le ruote Industry 9, ruote più belle che esistono sulla faccia della terra. Oltre al fatto di essere robuste e leggerissime, perché sono le ruote più belle della terra? Sentite che sound! Quelli erano le ruote da dirt. Ruote da DH. Guardate qua. Queste qua sono quelle da enduro, eh. Le ho fatte cercando di formare una croce con i raggi arancioni. Ah, ecco. Aspetta un pacchettino, vediamo. Guardate cosa c'è qua dentro. Magliettine, vediamole. Magliettine Industry 9. Ce n'è un'altra. Qui. Cuscinetti di escort. È giusto. Un, un brand che lavora con le ruote fa così. Cuscinetti con maglietti. Ah, vedete, non ho guardato bene nella scatola di prima. Cioè, il cappellino, raga. Ultima scatola industriale, in realtà. È una scatola che ho messo nel box perché ho dentro una coppia di ruote da Dirt. Mio, vecchissima. Però mi serviranno per fare la costruzione. Capite? Finiamo, ragazzi, le scatole rose. Abbiamo pedivelle. Sono le Descendant Carbon, che utilizzo per la bici a Dirt. Due serie. sterzo due movimenti centrali. Due freni. Finiamo, finiamo. Abbiamo questa scatola rose. Questa, ragazzi. Sono messa qui E in realtà non è un unboxing vero e proprio questo Cioè per metà nel senso che dentro C'è cioè questo telaio ascoltate, adesso vi spiego Però dentro ovviamente ho altri componenti Quindi tipo forcella Discorta Per gli eventi durante l'anno Tutte quelle cadute che vedete Con tutte quelle sollecitazioni Non è così difficile Che i pezzi si usurino più in fretta del previsto Questo telaio è il mio telaio vecchio Che praticamente devo montare E volevo fare una bici Yeah, yeah, yeah. uh, Cosa ragazzi pesano un bocchio Red Bull Red Bull Red Bull Sugar Free Cioè tirano giù la scatola dall'alto Senza ammazzarsi So cazzi Sta cazzo di scatola Ok oh, Vivi Però prima di aprirlo Tiro gioco a questo Questo pacco qua Caschi Ma che non vi farò vedere in questo video Perché ho già fatto un video dedicato Quindi guardatelo lì Qua sopra ma che cosa c'è qua dentro? Potete leggerlo, croma, ma sono due scatole unite. Ecco perché pesavano un botto. Ok, guardate qua ragazzi cosa c'è. Dannazione ragazzi. Cosa faccio? È così bello tutto compatto dentro. Però per il video pensavo di rovesciarlo per terra. Qui c'è un po' di tutto, come vedete. Sono tutti componenti da bici, quindi tubisella, attacchi manubri, tipo collarini, spessori, manopole. Dovrebbero essere pedali, corone, ecco selle, pezzi forti di Chromag, delle selle fantastiche. Aspettate a trarre le vostre conclusioni. Io non ho mai visto in tanti pezzi, mi vita mia per la bici, non ce n'è neanche uno, io dammene uno. Un attimo. Apriamo questa scatola, la seconda di Chromag. Qui invece dovremmo avere... Ah, Wow! Inaspettato, attenzione ragazzi! Un botto di soldi wow, ma quanti soldi! Comunque sono tutti adesivi in realtà! Non ce li avevo! Anche qui dentro E poi voi ci credete che sono veramente soldi! Adesivi! Magliette! Apprezzatissime magliette croma, che Mi piacciono un sacco! Principalmente manubri! Manubri su manubri su manubri e altri pedali! Uh. Uh felpona XL si, sì. queste ragazze sono apprezzatissime queste adoro le felpe XL belle, belle morbide calde ultime due scatole aspettate mi sono dimenticato di dirvi una cosa prima all'inizio dell'unboxing vi avevo fatto vedere tutte le scatole shualbe già vuote e tra l'altro anche per questo motivo ho svuotato tutte ste robe Vicino a questi armadi Perché qui dentro È la dispensa personale dei pezzi Dove io riordino tutti i pezzi che ho Mi sono fatto questi armadi E anche qui Purtroppo è molto buia questa zona Quindi in camera non renderà però Qui ho i pezzi dell'anno scorso che mi sono avanzati. Pezzi di scorta che mi avanzano dell'anno prima. Che però tengo, anche se rompo qualcosa, ce l'ho lì. Comunque, lì è la mia dispensa e dopo dovrò riordinare tutto. Comunque, cosa c'è in queste ultime due scatole, ragazzi? Vi svelo cosa c'è dentro, ma non le unboxeremo completamente. Si intravede una DH. E invece, in quest'altra scatola, attenzione, una Fight Skip. Faremo poi il bike check e il montaggio di entrambe, però quale per prima? Scrivetemelo nei commenti. Ma adesso, purtroppo, devo riordinare tutto. E qui sono cazze. Tutti i pezzi li sistemerò già a seconda delle varie bici. Perché qui dentro io ho soltanto telaio, forcella, ammortizzatore, freni, ma tutta la componentistica tipo manubrio, sella, pedali, manopole, tutte questi propri componenti veri e propri della bici non ce li ho dentro. Stessa cosa anche le ruote. Le ruote Industry 9 che avete visto prima vanno su queste bici qua. Quindi è sostanzialmente tutto l'equipaggiamento che serve per montare tutte queste bici che in totale sono bici endurance, enduro, bici di DH più almeno due bici de dirt, se non tre durante l'anno perché sono quelle che utilizzo di più e sono quelle che martello di più però non ho ancora risposto completamente perché ho tutti questi pezzi gratis perché effettivamente lì ce ne sono di più per montare le bici che mi danno durante l'anno aspettate devo, devo riordinare mi spiace ragazzi messo via tutti i pezzi che c'erano per terra li ho messi dentro l'armadio comunque a parte quello vedete che ho diviso a ah, tutti questi sono i componenti per la bici da dirt una delle bici da dirt che sono i componenti per la bici da enduro e questi i componenti per la bici di ad alta adesso infatti prenderò e metterò nelle varie scatole sostanzialmente rispondiamo alla domanda che è il titolo del video perché ho tutte queste cose gratis penso che abbiate capito che Tutte queste scatole sono miei sponsor, ovviamente essendo atleta professionista ho bisogno di tutte queste cose per montare le varie bici durante l'anno e avere il materiale a disposizione da promuovere, quindi da far vedere a voi tutto il materiale che queste aziende producono in modo tale da mostrarvi un range completo delle cose nei vari pezzi tu hai doppioni, triploni roba del genere sì, assolutamente perché oltre a essere promoter sono anche un atleta professionista e faccio un campionato del mondo giro un sacco in bici con ogni tipo di bici la bici che utilizzo di più di tutte è la bici a dirt utilizzandola tanto non aspetto di rompere un pezzo per cambiarlo una persona normale quando utilizza i pezzi gli durano tutta la vita ma come li utilizziamo noi atleti professionisti al nostro livello nei salti a slopestyle come avete visto basta arrivare una volta corti a pedal. Oh, oh no. Che il pezzo magari non si rompe però Una sollecitazione del genere Cioè ragazzi è importante Meglio Cambiare il pezzo prima della rottura e soprattutto poi io quando vado alle gare mi porto sempre un doppione di tutto. Quindi immaginatevi quanta roba ogni volta: cioè tutti quei pezzi per montare tutte queste bici, è per avere sempre pezzi pronti, disponibili, se ne rompo uno. Vi farà molto gola vedere queste cose. Però dovete immedesimarvi nella mia posizione e capire che tutti questi pezzi sono essenziali e fondamentali per lo svolgimento proprio della mia attività. Ma sapete? Sapete che cosa c'è, ragazzi? Che Intanto che stavo finendo di montare il video Ho detto però calzerebbe a pennello Un bel giveaway eh Qui ho preparato quello che ci sarà nel prossimo giveaway Casco, copertone, camera d'aria Pedali, scarpe, manopole Corona, adesivi, guanto, cappellino Manubrio Sto raccogliendo altra roba Però stiamo arrivando quasi a 50.000 iscritti Che è un traguardo super importante per me Quindi facciamo questo giveaway Quando arriviamo a 50.000 iscritti Io ho qui la roba È già pronta Così se arriviamo in un giorno a 50.000 iscritti Il giorno dopo facciamo il giveaway Mi raccomando ragazzi Aiutatemi a arrivare a 50.000 iscritti Avrete un giveaway fantastico Concludiamo il video Basta Ricordatevi di lasciare un like Commentare Scrivendomi che bici volete vedere per prima Tra enduro e downhill e noi ci vediamo un prossimo video. Io